Grazie Presidente, grazie Consigliere Zannola, e mi coglie un po' di sorpresa Presidente perché mi aspettavo ovviamente di discuterla più in là, ovviamente adesso eh, forse avrò qualche problema tecnico, mi auguro di no, perciò eh, speriamo di non interrompere la discussione. E innanzitutto grazie, grazie all'Aula per aver calendarizzato eh, questa mozione importante, la mozione. Come appunto ci dà l'oggetto sulla, sulla food policy di Roma, un, un atto, un dispositivo che ovviamente sta, fu diciamo, promosso dal, eh, dal Comitato promotore eh, per, per la food policy di Roma e eh, un atto che viene da lontano, nel senso che ovviamente. Eh, il, il discorso che iniziamo con i, con i comitati promotori nacque all'incirca un anno e mezzo fa eh, decidemmo ovviamente eh, in modo unanime con tutti i comitati che si occupano di footballisi a Roma di, eh, di eh, dar, dar vita, ovviamente, a una delibera eh, sulla food policy che potesse in qualche modo di, diciamo, superare, eh, superare eh, ovviamente, la, la politica del hey! cibo. Anche eh, Presidente, solo un attimo, un attimo soltanto. Consigliere, consigliere, non si. Sì. Eh, no, no, eh, grazie Presidente e Dicevo appunto L'intento era mh, quello di delineare Le strategie, le linee guida insomma, Della food policy a Roma Sulla scia Della, della città di Milano Che presentò appunto eh, Un atto eh, per delineare, per delineare proprio Le strategie sulla food policy eh, Perciò nacque un percorso Dal basso con i, con i comitati Con i vari cittadini Che si occupano di strategie Dell'alimentazione eh, diciamo in generale e insieme ai vari consiglieri perciò intanto ringrazio anche all'attuale assessore Coglia eh, ringrazio anche il consigliere Zannola e devo dire su questo si è creata una, una sinergia importante eh, tra maggioranza e opposizione una, una sinergia che ovviamente eh, si è unita su un tema sensibile come quello della politica del cibo e insieme ovviamente anche agli altri consiglieri firmatari eh, perciò ehm, niente, allora dopo questo, questo lungo lavoro eh, svolto con, con i comitati promotori eh, finalmente insomma un anno e mezzo fa riuscimmo a protocollare questo, questo atto come sappiamo sì. presidente sì. eh, nel, nel mondo insomma eh, vi e sono 820 padrino, milioni padrino, eh, di, eh, di persone che soffrono eh, ovviamente eh, della mancanza dell'approvvigionamento del, del cibo eh, vi è un, un altissimo eh, diciamo, spreco alimentare eh, parliamo di un terzo di alimenti sprecati nel, nel mondo e ci sono tante malattie eh, legate all'obesità legate ovviamente a una mancanza di educazione alimentare eh, quello che vogliamo appunto imprimere oggi con questo atto e intraprendere un percorso di, di consapevolezza e, eh, per quanto riguarda appunto la politica eh, del cibo e raggiungere gli obiettivi eh, di sviluppo sostenibile contenuti nell'agenda eh, 2030 eh, delle Nazioni Unite e perciò ovviamente noi vogliamo con eh, questo atto insomma eh, diciamo innescare un percorso che eh, in qualche modo tenti di fermare anche la crisi eh, climatica che in questo momento è in atto, perché ovviamente quando parliamo di food policy non parliamo soltanto di politica del cibo, ma parliamo anche di una politica che ovviamente va a contrastare i cambiamenti, i cambiamenti climatici. Eh, parliamo anche di una politica che comunque intende tutelare l'ambiente, la salute, l'inclusione sociale, eh, l'economia della, della città e ovviamente eh, cercare poi insomma, di espandere eh, questa questa politica ovviamente oltre i confini, i confini romani. Come sappiamo eh, Roma è il comune agricolo più grande d'Italia, ha a livello di estensione all'incirca eh, 57.000 mila ettari, perciò parliamo di un'estensione imponente, ha in sé due aziende agricole eh, fondamentali che sono la tenuta Così. del cavaliere. Così. E l'azienda agricola eh, di Castel di Guido, che ovviamente sono gestite eh, da, da Roma Capitale, ma sono di eh, proprietà eh, della Regione Lazio. Oggi eh, il Comune di Roma insomma, sta cercando, insieme ai eh, dipendenti di Roma Capitale, eh, ovviamente di eh, ridare vita a queste aziende, creando eh, ovviamente nel tessuto agricolo una sorta di economia circolare cioè nel senso producendo ovviamente alimenti che poi possono essere comunque rivenduti all'interno del, eh, del, delle scuole perciò innescare appunto questa economia circolare all'interno anche del contesto dell'alimentazione come dicevamo le città che eh, comunque ha le città ovviamente più importanti del mondo che, hanno, eh, che si, sono, si sono comunque dotati di una politica del cibo sono Milano, New York, Tor Toronto, Londra, perciò ovviamente eh, Roma non può rimanere indietro a, ehm, a questa politica rispetto a, a, queste grandi, a queste grandi città e eh, l'intento è proprio quello insomma, di cercare eh, di rendere l'accessibilità al cibo più, più facile di eh, creare un chilometro zero ovviamente eh, diciamo eh, come dire, che dia la possibilità comunque al cittadino di eh, alimentarsi con cibo sostenibile, con cibo naturale, con cibo ovviamente povero anche di, di pesticidi, perciò un contrasto anche al, all'OGM e eh, ovviamente anche insomma eh, cercare di eh, come dire. Eh, promuovere il più possibile i farmer market. Eh, io devo dire ecco, che in insieme al comitato promotore eh, per appunto, la food policy, eh, so che lei ha avuto anche l'onore di eh, incontrare il comitato qualche giorno fa, proprio per cercare insomma, ecco, di eh, spingere l'assemblea capitolina, a, ehm, a discutere questa, eh, questa delibera, perciò ovviamente lei ha eh, come dire, toccato con mano eh, quella che è l'urgenza, quella che è appunto l'impellenza, di eh, dotare in tutti i, i modi possibili la capitale di una politica del cibo. Eh, ricordiamo che l'esposizione universale di Milano nel 2015, eh, ovviamente. Nel, nel mese di d'ottobre in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione è, è stato firmato il Milan Urban Food Policy Pact che eh, in qualche modo ovviamente eh, diciamo, questo, questo patto in sé eh, promuove ovviamente eh, dei sistemi alimentari eh, sostenibili e soprattutto anche, anche resilienti cercando insomma di spingere la cultura nelle diete eh, sostenibili nelle diete naturali nelle diete, ovviamente diciamo eh, che eh, possono in qualche modo eh, aiutare l'essere umano a alimentarsi in modo eh, il più possibile, ovviamente, ehm, eh, sostenibile e anche naturale. Un discorso molto fondamentale, molto incentrato insomma, sulle fasce più deboli, perciò, eh, creare appunto delle, delle cucine. Eh, comunitarie degli orti condivisi, noi sappiamo ovviamente che eh, abbiamo già un regolamento degli orti e ehm, un tema che comunque abbiamo discusso più volte, a questo, appunto questo provvigionamento del cibo eh, reso in modo autonomo da tanti cittadini volenterosi che comunque curano eh, le parti mh, diciamo, più eh, come dire, periferiche della città con ovviamente la eh, creazione di orti urbani. Eh, e ovviamente eh, la distribuzione del cibo deve essere e, e, e ovviamente deve, deve essere distribuita a tutti i cittadini e non soltanto ovviamente, a chi ha la possibilità, a chi ha ovviamente le capacità e eh, le facoltà economiche per potersi ovviamente, eh, comprare, comprare gli alimenti. Per, eh, per appunto diciamo, alimentarsi. Eh, nel, nel dispositivo vi è un, ovviamente un punto importante anche sullo spreco alimentare, incentrato anche sulla legge GADDA, eh, uno spreco alimentare che eh, oggi, come abbiamo visto, insomma è, è sempre un tema sempre più eh, di grande sensibilità, perché ovviamente oltre alla produzione di rifiuti. ma eh, ehm, diciamo il tema mh, principale e cruciale è quello che si va a sprecare del cibo cibo che ovviamente può essere ridonato o comunque può essere ri ridistribuito a tutte quelle fasce, a quelle fasce più deboli e, mh, con questo dispositivo cerchiamo anche di portare avanti eh, nel messaggio ovviamente come ho detto all'inizio Presidente sul contrasto ai cambiamenti climatici quella che poi fu la mozione dove in qualche modo eh, si si si ehm, e, come dire, ecco, si decretava comunque diciamo, eh, si sensibilizzava ecco, la città di Roma a una crisi eh, climatica eh, globale, perciò ricordo a tutti la mozione sull'emergenza climatica e comunque fu un atto anche quello condiviso da tutte le forze politiche, perciò di maggioranza e di opposizione eh, ricordo anche il lavoro eh, dell'assessore eh, Cafarotti sul tema del, eh, della food policy e eh, ricordo che comunque anche l'assessore Coglia eh, su questo tema, tema ovviamente eh, che eh, ritiene anche oggi fondamentale e cruciale per, per la città di Roma, insomma eh, anche l'assessore sta cercando ecco, di portare avanti o comunque di eh, creare finalmente una politica del cibo a Roma. Ricordo anche il regolamento sulla gestione degli orti urbani e anche la delibera di giunta capilina 47 del 30 marzo 2017 sulla riduzione ovviamente inerente rispecchi alimentari ma sulla gestione delle materie post consumo dove comunque all'interno eh, vi è eh, diciamo il, un tema sul, eh, legato ovviamente alla politica del cibo a Roma e anche il progetto Roma Resiliente, un progetto ovviamente ricordiamo che Roma è stata selezionata fra le prime 33 città al, eh, del mondo chiamata a fare parte del programma eh, ovviamente eh, resilient in cities e eh, diciamo il tutto ovviamente eh, diciamo eh, andando avanti eh, come ho già, eh, già detto Presidente gli indirizzi sono molto chiari molto semplici molto delineati ovviamente sul, sul dispositivo, perciò garantire l'accesso alle risorse primarie per la produzione agricola in primis la terra eh, l'acqua ovviamente l'agrobiodiversità al fine di, come dice appunto il dispositivo, di promuovere eh, nuove aziende agricole, eh, soprattutto nelle fasce più giovani, eh, perciò ovviamente dando la possibilità alla eh, gioventù, ai ragazzi, eh, di eh, individuare quei terreni agricoli e anche ovviamente di poterli poi gestire creando delle cooperative eh, sostenibili eh, parliamo di agricoltura sostenibile parliamo ovviamente di agricoltura biologica come abbiamo detto eh, senza uso di pesticidi e eh, ovviamente agire sui rapporti città-campagna favorendo eh, l'approvvigionamento di prossimità, questo è un tema che comunque deve essere, deve essere eh, centrale eh, per andare ovviamente diciamo, più avanti poniamo un'attenzione anche particolare sull'apicoltura eh, urbana noi questo l'abbiamo detto anche durante un consiglio dove approvamo all'unanimità una, una delibera eh, dove eh, chiedevamo appunto di ehm, promuovere dei bandi e eh, diciamo delle azioni eh, per ehm, favorire o comunque eh, dar vita da a nuove arnie nella città di Roma, ricordiamo anche le api insomma in sé nel sistema alimentare o comunque nel sistema biologico di, di, eh, di conservazione e comunque anche di tutela dell'ambiente hanno un ruolo importantissima e imprescindibile, contrastare il consumo di suolo, questo ovviamente penso sia eh, ovviamente, um, come dire, un indirizzo eh, dove ognuno di noi è favorevole e eh, nel, nel, nel dispositivo, nell'articolo 2 Uh, si chiede ovviamente entro uh, e non oltre sei mesi uh, dell'approvazione del dispositivo della delibera appunto uh, di uh, dotarsi uh, di un proprio piano del cibo, perciò ovviamente uh, creare delle linee strategiche anche insieme ovviamente alla FAO comunque alle grandi, eh, ai, ai grandi enti o comunque a tutte quelle realtà che comunque vogliono dar vita e presentare e creare una politica del cibo a Roma um, con questa delibera eh, nell'articolo 3 eh, appunto si istituisce il consiglio del, del cibo cittadino eh, o comunque anche eh, si richiede appunto di, di costituire una consulta del, del cibo come organismo eh, appunto di consulta comunale proprio per cercare di unire e di creare eh, questa, come dire, questa maglia tra eh, le varie associazioni che si occupano della, della materia e il compito appunto è quello di monitorare la realizzazione della politica del cibo nella capitale, eh, di proporre ovviamente all'amministrazione politiche eh, progetti o comunque idee innovative, e di coinvolgere e stimolare la comunità locale in percorsi volti ovviamente all'implementazione all del piano della, eh, del cibo. Eh, terminando, eh, Presidente, nell'articolo 4, ovviamente, di eh, creare un apposito ufficio tecnico. Anche per snellire dal punto di vista eh, amministrativo, eh, diciamo, tutte le azioni che poi andranno comunque a inserirsi nel contesto della food policy, eh, perché comunque ad oggi, ovviamente, eh, per quanto riguarda gli uffici amministrativi, non vi è un ufficio, comunque, un ufficio, te, un, diciamo, un ufficio tecnico apposito proprio per cercare, insomma, di eh, come dire, eh, far. Legare i vari dipartimenti Nelle varie competenze eh, Per terminare eh, Presidente eh, rubo qualche altro minuto Io ringrazio eh, Oltre ovviamente al comitato promotore Per, per la food policy io ringrazio il professor Marino eh, Che si è reso disponibile eh, Appunto stesura di questo dispositivo Ringrazio il dottor Panier eh, per, eh, per tutta l'attenzione Ovviamente anche all'interno Delle varie commissioni ambiente e congiunte Che abbiamo svolto eh, negli anni eh, so che la Presidente Zotta eh, tramite Città metropolitana sta lavorando anche lei su questo tema di sensibilità e ricordo comunque nel dispositivo si chiede di, ehm, diciamo, di promuovere nelle scuole eh, campagne di educazione alimentare eh, anche nei municipi e questo credo sia eh, importante, urgente, e impellente insomma, eh, realizzarlo. Eh, ringrazio, ringrazio ovviamente anche il consigliere Zannola eh, perché questa delibera è stata voluta fortemente anche da, anche da lui eh, e so che comunque anche lui ha cuore fortemente questo tema. Ringrazio l'assessore Coglia con il quale insomma, abbiamo eh, ovviamente condiviso questa, questa delibera quando era presidente della, della Commissione um, eh, Commercio. E eh, per terminare Presidente, eh, ovv ovviamente eh, questo è un inizio, un primo passo che con questa delibera eh, vogliamo, vogliamo intraprendere, c'è cioè un impulso che appunto, vogliamo dare alla città di Roma per eh, non in qualche modo eh, come dire, essere eh, un po' il capofila eh, del, del tema eh, della food policy eh, perché ricordiamo, Milano è dal 2015 che si è dotata di questo strumento, noi ci stiamo approcciando o comunque stiamo iniziando a eh, fare i primi passi adesso. però crediamo e speriamo insomma, che Roma possa diventare un po' il faro, non soltanto dell'Italia, ma ovviamente dell'Europa e del mondo. Su un tema che ricordiamo è un tema molto sensibile, soprattutto in questa in quest epoca, eh, un'epoca appunto di pandemia, che vede una forte crisi economica eh, e, come abbiamo detto, sociale, ma anche climatica, perciò è urgente che eh, questo Consiglio, questa assemblea, eh, finalmente insomma, inizi a discutere anche di questi temi. Ricordo anche eh, della, della delibera che votammo a firma eh, dei colleghi di Fratelli d'Italia per inserire eh, nello Statuto di Roma Capitale il tema sull'alimentazione, e ovviamente abbiamo approvato quella delibera proprio per cercare insomma, di unire le forze e di non dividerci su un tema eh, che deve unirci che è un tema ovviamente che eh, rappresenta come dire, la salvezza del pianeta perciò non soltanto nella forma ambientale ma nella forma umana e perciò io spero si possa eh, in qualche modo anche eh, discuterne insieme al comitato promotore de, per la food policy eh, in, in un altro, soprattutto in un'altra eh, situazione come quella appunto della consulta eh, del cibo comunque anche nelle future commissioni io credo ci saranno ovviamente e continueranno su questo tema io la ringrazio Presidente, mi scuso per qualche problema tecnico eh, dovuto ovviamente all'essere papà eh, appunto mi sì, riferivo eh. a questo e la ringrazio per, per la pazienza, ringrazio tutti i miei colleghi. Insomma, eh, mi scuso per, eh, per eh, diciamo questo problema. So. Grazie questo normale, in videoconferenza, nei consigli in videoconferenza. Grazie, Presidente.